Ciao amici, avete presente quando lo stomaco brontola e avete voglia di sgranocchiare qualcosa? Il mio non brontola, grida fame a squarciagola. Immagino, la fame è inarrestabile quando si fa sentire, gli attacchi di fame sono quasi sempre incontrollabili e vuoi o non vuoi si mangia. Come la classica buccia di banana, se la becchi cadi e i chili persi uno dopo l'altro ritornano. Ho studiato a lungo questo passaggio con chi si rivolge a me per dimagrire e ho trovato una soluzione che accontenta tutti, anche la fame. Dice un saggio, se non puoi battere il tuo nemico, fatelo amico, proviamoci. Ecco come fare. Gli spuntini non sono banditi, ma meglio farli usando la testa e non solo lo stomaco. Esistono degli alimenti che aiutano a bloccare la fame e non ingrassano. Andiamo alla sorgente, la dispensa delle provviste sarà la nostra base operativa. Vediamo allora insieme cosa è meglio avere nella dispensa per rispondere agli attacchi di fame. Intanto, se vi piace l'idea, riempite la mia dispensa di mi piace e arrivate fino alla fine, ho preparato un regalino per voi. Ecco ora i 10 snack salutari per placare i morsi della fame, senza rischiare di ingrassare. 1. Frutta secca è ricca di acidi grassi insaturi, quelli buoni, e apporta energia all'organismo, via libera a mandorle, pistacchi, anacardi, nocciole, noci. Attenzione però, mai eccedere, sempre nelle giuste quantità così la frutta secca è un ottimo spuntino. Anche se state seguendo una dieta, 30 grammi di frutta secca sono ammessi. Il mio consiglio? Preparate delle monoporzioni da usare all'occorrenza. 2. Verdura cruda. Sgranocchiare sfiziose verdure crude allontana la fame e non fa ingrassare. Preparate un pinsimonio di carote, sedano, insalata belga, finocchio e ravanelli. 3. Popcorn. Non volete rinunciare a uno spuntino salato? I popcorn, meglio se fatti in casa, sono ideali anche per le diete più rigide. Attenzione però, poco sale. 4. Olive. Ricche di grassi monoinsaturi e polinsaturi, le olive aiutano ad abbassare il colesterolo, ma non è finita qui, vantano un alto contenuto di antiossidanti. Spesso le olive contengono molto sale, quindi meglio non esagerare. 5. Humus di ceci ecco quello che definisco un signor spuntino Ricco di proteine, grassi buoni e fibre, ha pochi carboidrati e zuccheri. Ottimo sulle verdure crude o spalmato su galletti di riso o mais. 6. Yogurt greco. È fonte di proteine, calcio e sali minerali, perfetto contro gli attacchi di fame. Se gradite potete aggiungere cacao amaro o cannella, ma non zucchero. Prediligete la versione zero grassi, che comunque sazia grazie alla sua consistenza. 7. Ceci speziati, grande fonte di fibre e proteine, saziano in modo sano e leggero. Una porzione da 30 a 50 grammi è l'ideale per uno snack spezza fame. 8. Budino di semi di chia. Versatili e nutrienti, i semi di chia non apportano calorie e bloccano la fame. Per calmare la voglia di dolce, unite un cucchiaio di semi di chia a una tazza di latte vegetale. Aggiungete estratto di vaniglia o cannella, mescolate bene e lasciate riposare per minimo 4 ore in frigo. Semplice, gustoso e saziante! 9. Mirtilli Elisir per la salute e il benessere oltre a curare i radicali liberi apportano vitamina C e carotenoidi sono leggeri da gustare senza sensi di colpa 10. Lupini, ottima fonte di fibre e proteine, sono ipocalorici e sazianti, contengono omega 3 e 6, sali minerali, fosforo e potassio, calcio e ferro, senza dimenticare le vitamine e specie del gruppo B. Insomma, uno spuntino perfetto. Bene amici, oggi abbiamo visto come ingannare la fame con alcuni super spuntini, ma se volete delle indicazioni personalizzate in base alla vostra situazione attuale, potete contattarmi per partecipare al mio percorso di magrire in salute e senza dieta nel quale vi seguo personalmente per tre mesi con un programma olistico info in descrizione ora commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate le notifiche ed eccolo il regalino di oggi la lista dei cibi spezza fame per non ingrassare mangia sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali